pace bene oggi ti racconto una storia c'era un uomo che un giorno andò dal suo amico barbiere per farsi tagliare i capelli la lunga e inattesa fila di persone davanti a lui lo stava snervando il barbiere vide l'amico particolarmente nervoso e gli chiese ma dimmi che succede hai fretta Sì, guarda tra poco devo andare mi sa che torno domani ma dimmi dove devi andare gli chiese il barbiere ma devo andare a trovare mia moglie, sai, tra un po' è l'ora della visita. La moglie dell'uomo, infatti, era accolta in una casa di cura, essendo ormai gravemente ammalata di Alzheimer, e il povero marito, fuori tutto il giorno per lavoro, non riusciva ad accudirla. Ma ogni santo giorno, trascorreva con lei tutto il tempo possibile. L'amico barbiere, sapendo la sua situazione, gli disse Ma... Anche se dovessi tardare di dieci minuti, qual è il problema? Tanto lei ormai non ti riconosce più. l'amico gli rispose, è vero, lei non sa più chi sono io, ma io so bene chi è lei per me. Morale della storia. Quante volte, magari dopo tanto tempo che si è insieme, si riducono gli altri alla somma dei loro limiti, si guardano con sufficienza, si pensa di aver esaurito il mistero di bellezza che c'è in ognuno. E allora ecco frasi tipo «Ma tanto ti conosco, lo sapevo già, tanto non cambi mai!» Che questa storia ci aiuti a riscoprire chi sono stati e chi sono gli altri per noi, il valore delle persone che abbiamo accanto, riscoprendone la preziosità e l'unicità che il Buon Dio ti benedica.